e che sul mio blog www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Abbiamo già parlato del calcio in un vecchio video elencando gli alimenti che ne sono più ricchi ad eccezione dei latticini. Il calcio è uno dei minerali più importanti per la salute delle ossa ma nel nostro organismo è finemente regolato perché le ossa non sono l'unico posto in cui serve. Per questo motivo esistono meccanismi molto controllati che lo rilevano dalle ossa per mandarlo in circolo nel resto dell'organismo e viceversa altri meccanismi che invece lo depositano in esse. Quando ingeriamo una fonte di calcio questo prima di tutto deve essere assorbito dall'intestino. Il meccanismo è regolato dalla vitamina D ed è per questo che molti medici prescrivono prima di tutto vitamina D quando c'è una possibile carenza di calcio nelle ossa. Una volta assorbito però il viaggio non è finito dobbiamo fare in modo che finisca il mm, dove ci interessa, il calcio deve andare alle ossa. La vitamina K2 è la protagonista di questa parte del viaggio del calcio. Essa infatti deposita il calcio nelle ossa prelevandolo dal circolo ematico, dal circolo sanguigno. C'è una cosa importante però da dire. Troppo calcio in circolo può far male e può contribuire a indurire le arterie con vere e proprie calcificazioni. Per questo la sola vitamina D non è sufficiente per assicurare una buona salute né delle ossa né dell'organismo in generale la vitamina K2 ha proprio la funzione di regolare la quantità di calcio in circolo si potrebbe dire che porta il calcio dal sangue alle ossa così facendo si dimostra un punto d'unione importante tra la salute cardiovascolare e quella del nostro scheletro purtroppo non esiste una quantità specifica di K2 da assumere gli antiregolatori non hanno trovato in letteratura informazioni sufficienti a decretare un fabbisogno particolare piuttosto hanno dichiarato la quantità adeguata di assunzione di vitamina K in generale eh, dovrebbe essere pari a circa 140-170 microgrammi al giorno a seconda dell'età, di più se la persona è anziana eh, in generale la vitamina K ehm, è implicata anche e soprattutto nella coagulazione ma ne esistono varie forme e una di queste, appunto anche la K2, è importante per la salute delle ossa e dei vasi sanguigni, come abbiamo appena visto. Fonti discrete di vitamina K2 sono in generale le fonti animali ricche di grasso, quindi i tuorli d'uovo e le carni, ma ottime fonti sono anche i prodotti fermentati dai batteri, alcuni formaggi e il natto, ovvero un prodotto fermentato della soia, sono tra gli alimenti più ricchi. In generale è importante sottolineare che la produzione di K2 è a carico di alcuni batteri che vivono anche nel nostro intestino, ma la vitamina prodotta da loro purtroppo non riesce a essere molto assimilata, piuttosto la loro azione è migliore quando vengono usati appunto come agenti fermentanti. Probabilmente il modo più facile per assicurarsi una fonte sicura di K2 è usare un integratore. Generalmente non serve, come detto non c'è una dose consigliata e basta avere una dieta abbastanza varia e consumare cibi fermentati da batteri come alcuni formaggi, il natto di cui abbiamo parlato prima o il cavolo fermentato per poterne avere. Ma se per qualche motivo dobbiamo stare attenti alle nostre osse, al nostro sistema cardiovascolare allora forse conviene avere anche quest'arma in più da considerare. Bene, questo è tutto. E voi la conoscevate la vitamina K2? Ditemi qui sotto cosa ne pensate e fatemi eventualmente le vostre domande. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta.